Le leggende del mondo del vino sono molte, quasi tutte, giustificano il nome del vitigno. In Erbaluce abbiamo questo nome, Bello Erbaluce, e abbiamo anche noi una leggenda che giustifica questo nome. Eh, L'Erbaluce, secondo la leggenda, eh, nasce dalle lacrime di una ninfa, la ninfa Albaluce, che era la figlia del sole e dell'alba. I due, dopo essersi innamorati, grazie a un'eclisse di luna, hanno potuto congiungersi eh, in amore e eh, dare, far nascere questa ninfa, che verrà poi chiamata Alba Luce, in quanto appunto Alba dalla madre e Luce dal, dal sole. Eh, la ninfa eh, viene immediatamente venerata su tutte le colline dell'anfiteatro morenico del Canavese e eh, questa venerazione porta a una festa annuale molto importante. Capita un anno in cui eh, avviene una terribile tragedia per cui molti giovani eh, allora che vivevano sulle colline vengono uccisi e eh, per questo evento cruento eh, nella festa annuale alla ninfa la ninfa si ritrova con pochissimi ragazzi intorno. Eh, profondamente dispiaciuta piange e dalle lacrime versate sul, sull'erba cresce una vite con dei frutti a bacca bianca che vengono poi chiamati erba luce in onore della sua creatrice. Eh, penso sia una leggenda particolarmente bella nel mondo del vino.